Oh, ma questa è una scarpa elegantissima Tipo Zebu Con doppio fondo e cucitura black Ah, oh, bon, sì, sei black Ça allora, eh. uh, fait combien? 14.000 Ah, oh, vanno vedo molte Ma lo sa che le stanno veramente troppo bene E già lei ha il piede magro, affusolato Gagliarde Pardon? Uh, sì, uh, sembra un po' cupe, pesanti. Ah, scure! Magari sono gli occhiali del sole. No, no, sono sentivamente cupe. Mm. Le vuole vedere alla luce del sole? Venga, venga pure. Vediamo un po' d'occhio alla luce del sole. Ah, uh, se bon, vous voyez, sono decisamente cupe. Quanto costa questo? Dammi 20 lire. Incredibile! Che roba! Non vorrei essere al posto di quel vagabondo quando lo acchiappa.